Voglia di fare musica, oh, si cassa. <susurra> e così eccomi a Sant'Albano scuola. Qualcuno di voi magari il se lo ricorda perché uh, avevo raccontato anche l'oggi della Madonnina se non ve lo ricordate andate a cercare i post quindi sono tornata perché volevo anche un po' vedere come in questi anni il letto del fiume si è trasformato dopo le piene dopo eh, insomma, quello che c'è stato un po' come calamità naturale, eh, grossi piogge temporali e devo dire la verità che sono rimasta colpita perché certi passaggi che io mi ricordavo in realtà non ci sono più eh, quindi si è un po' modificato, in alcuni punti si fa più fatica ad arrivare in acqua e è anche vero che adesso l'acqua è ancora molto alta, molto alta, insomma ancora alta e quindi le spiagge corra distanti il bello è che si è immersi veramente nella natura, ci sono tanti uccelli anche colorati, c'erano prima dei roni, quindi insomma, mi fa ben sperare di poter tornare presto ancora una volta più, magari raccontargli ancora qualcosa, farci un bagno insieme e che dire, niente, assaporare anche quelli che sono questi luoghi incontaminati, Fa sta caldissimo ma ormai addirittura, cioè, è, è calda l'acqua, non, non sento neanche più il fresco nel piede. Come sempre sapete che po di. Sì. Io un tuffo me lo faccio. Una bagnatina me la do. Se voi volete rimanere lì rinfrescato con me, rimaneteci che non è niente male. un po' più in acqua, non c'è più neanche più fresco, ah, si diventa pure calda, ma va benissimo così per queste giornate ci sta a tra l'altro insomma, vi invito anche ogni tanto a uscire dalla vostra città, andare magari nei paesi limiti, magari cercare qualche luogo non troppo accessibile ma comunque che può raccontare un po' il territorio in questo caso in questa zona c'è l'orto naturalistica la Madonnina e guardate qua tante attenzione si vedono praticamente tanti tipi di soli che normalmente non si vedono perché sono anche protetti in questa orto perché niente a parte si viene anche per fare merenda qui è il pranzo della domenica e avete voglia di immergervi nelle acque sono pulitissime e si sta benissimo. Ciao, io continuo il mio relax, ho trovato anche praticamente l'idromassaggio naturale per sono a posto. Ciao!